Ho iniziato a scrivere passaggi segreti tre o quattro anni fa, eh, nella mia testa girava questa idea di mettere insieme alcuni luoghi, alcuni viaggi che avevo compiuto in Italia che possedevano qualcosa di molto speciale, di unico, luoghi e viaggi che erano riusciti a farmi accedere a qualcosa che fino allora non ero mai riuscito a scoprire. Ci sono viaggi che attraversano un po' tutta l'Italia e in qualche modo svelano e accedono alla ricchezza del, del territorio italiano, dalle enigmatiche vie cave di Pitigliano e Sovana scavate nel tufo al fascino della Statale 92 che attraversa la dorsale della Basilicata, dal sentiero di Punta Manara in Liguria che conduce lì dove al confine con il mare una torretta sembra ancora attendere l'attacco dei Saraceni, fino a ai meandri misteriosi delle parenne tra le isole abbandonate della laguna della Venezia nativa, ma anche in Sicilia, lì sui gradoni luminosissimi, quasi reali, della salita dei Turchi, o anche al viaggio in traghetto sulle acque rapide del lago Maggiore, azzurrissimo, che conduce all'eremo di Santa Caterina del Sasso. Ecco, questi viaggi sono accomunati di qualcosa di molto particolare, sono strade poco battute, percorsi ferroviari nascosti, passaggi fluviali, varchi che aprono la strada di un'Italia nascosta e preziosa. Sono 12 viaggi che, compiuti, ciascuno in un mese diverso, in un anno diverso, 12 viaggi che vanno dall'inizio di un'estate, passano per l'autunno, per l'inverno, per la primavera e giungono ad un altro inizio d'estate che sembra innescare il nostro desiderio di cambiamento, no? la necessità di scoprire qualcosa di nuovo.